Quanto è sporca la tua mente? Lo scopriremo in questo video. Come sempre io e Daniele stiamo cercando qualcosa di simpatico e curioso in rete. Siamo capitati in questo sito. Quindi che diciamo quanti... che parte già malissimo. Okay. Nel caso iniziamo il test. Allora, okay. 69, che cosa ti sta venendo in mente ora? Mi <ride> sta surriscaldando, <ride> eh, mi eh, imbarazzo. Eh. Io direi proviamolo. Ok vai, andiamo avanti. Quale mano preferisci usare? Ah, ecco qua, allora, guarda questa immagine. Qual è il tuo primo pensiero? Sii onesto. Ehi, è una lampada, ma sembra qualcosa di diverso. Lol. Dico, Ehi, molto sexy. <ride> ok, allora vai, votiamo. Oh, oh fuck. Cosa. <ride> oh, si, sì, ho dovuto guardare un attimo con più attenzione, e poi ho capito che in realtà sono le braccia di quella che vanno così dietro. Ma non era chiarissimo subito, eh. Anche perché non si capisce bene che stava facendo. Eh infatti, vabbè, nel caso, nel caso, uh -huh. votiamo LOL e la sua mano. Anzi, anzi, oh. io ho votato, sembra sporca LOL. Sì, sono d'accordo. Vai. Sono d'accordo. Ok. Poi, vabbè. oh fuck, che cos'è sto coso? Guarda questa immagine, cosa <ride> pensi ora? Sii onesto. Sia onesto. Questo è davvero troppo sporco, quindi io ho votato questo, vai. Questo io è dico, davvero troppo sodo. Uh, oh, povera ragazza. Okay. ok, vai. No, questa è okay. peggio, dai. Eh, porca miseria. <ride> questa, questa... Winnie the <ride> Pooh si sta divertendo. A me sponderà, mi viene da pensare. LOL, lei cosa sta facendo? Ok, poi... vai, pure io. Ma pure io, LOL. Le cosa sta facendo? Oh mio oh, no. Dio. Guarda questa. Questa immagine. Qual è il tuo primo pensiero? Eh, diciamo che il mio primo pensiero è aspetta Lasciatemi fare un bello zoom Oh my god guarda no, questa. questo <ride> sì. Perché Perché Perché E eh, allora Perché eh, fammi dire. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Quanto eh, la allora, prossima. Oh, no. ah, diciamo che i minion bambini sono malefici. Minion. Allora, questa. Allora, questa. La prossima è un libro, però. No, il tuo ragionamento prossima, un paio eh. di tette. Questa immagine già mi è capitata. E cosa ho pensato io subito? Wow, che tette! Mi dato un po' di No, <ne> di <ride> mi sono tette. Invece, l'unica cosa che mi ha fatto capire che era un libro, era il fatto che teneva le pagine, uh, capi. Un po' aperte eh, Ma quello può essere, può essere, Il ricamo del vestito, no? Del, uh, eh, eh. Beh, non lo so, vabbè. Ok, okay quindi okay, tu tette. ti. Uh, ok, io ho il libro, ok. Oh faccia! <ride> allora, se... anche questo. questo... <ride> Diciamo, raccontiamo questo piccolo aneddoto. In nel balcone fuori da mari, fuori da mari, teniamo questo cactus che è proprio così. Ne ha fatto una terza palla ed è un po' più sì. grosso. Allora, però, un, un pene chiodato. <ride> Questa è la mia pianta preferita. Te la allora, regalo, la vuoi? Come, eh, no, <ride> come direte, Marra Per me, no, per me, no, no. <ride> Vai, andiamo alla prova. Ue, uno se cosa ti viene in mente? Allora. Come Fai lo così. spieghi? <ride> allora, <ride> vediamo le risposte, vediamo le risposte I, I miei ripensiti sono stati Mi piace quella di sinistra <ride> E poi... Beh. Uh, due, due, due ragazze... Eh, ragazze sexy Ragazze sexy. Ok, allora io... io voto LOL Voto LOL poi. Ecco, questa... Questa è da copertina sì. Se non metti questa nella copertina, copertina. non fai visual. visual. Diciamo che sexy. vorrei votare vote, mm. vorrei votare LOL, però già l'ho votato troppe volte, quindi direi bella fotografia. Un po' bella fotografia, uh, è stata Photoshop. No, io come prima molto sedere sexy, sì, sedere Ok, sexy. vai. un culo. <ride> allora, okay. guarda questa immagine mm. cosa ti viene in mente? mente? Allora se lo devo tradurre al momento più o Dobbiamo tradurre, eh, tradurre provate a tra tradurre. Più o meno, traducendolo al momento dovrebbe essere tipo uh, consiglio, piano familiare. E poi sta sito usa l'entrata RIAR. Che non so cosa vuol dire. Però, nel caso dico, che fine a fare? No, dico ci sono vie migliori. <ride> Sì, avevo okay, che cos'è. Sì, oh, ci sono vie migliori, migliori? Ci sono vie migliori. Vai, ci sono vie migliori. Sì, ma uh, 80% mente sporca ed accaldata. Leggiamo perché ci dice okay. così. Okay. Hai una mente così sporca ed accaldata che ti piace ciò che vedi in un modo tutto tuo. Sì, perché io guardo il controller, guardo così, guardo. Vedo il controller della PlayStation e dico, sì, questo è un pisello, esatto. Appunto, esatto. ma perché il caccio sì, era così mi sembrava. Va era Vabbè, un bene però, metto, va vabbè, <ride> vedi, cioè, tutto ciò che vedi in modo tuo. Di solito tu sei il migliore a violare le barzellette sporche che fanno ridere gli altri a morte, sì, sì, cioè, certo, sì. Uh, ci inchiniamo davanti a te, vai, inchinatevi con il tag del adesso. <ride> <ride> sei semplicemente sexy, ok. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre lasciate like, commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale, al prossimo, prossimo video.